At Metz risultati e programma. Gli ottavi di finale risultano fatali a due teste di serie sul veloce indoor di Mets, Capitolano Powell e Müller, possibili favoriti nella corsa al titolo. Il tennista di casa inciampa con Kopil, doppio T-break e prematura eliminazione. Müller, in leggero calo in questa fase di stagione, presta il fianco al georgiano Basilashvili. Dopo la vittoria con Bolelli, si ferma anche Granollers, schiacciato da un Benoit Paire poco incline a compromessi. 61-62, divario ampio. Resiste David Goffin, costretto a una corsa di rimonta dallo spagnolo Almagro. M. Derev sorvola l'ostacolo Ladonen, il LLD che si aggiudica il derby francese. 64-75 al connazionale Maut. Infine, l'Uzbeko estomina il tedesco Maden. Risultati. 2. Bel, David Goffin de Feaz, esp. Nicolà Almagro 36 63 63 Ro, Marius Copil de Feaz, 3, fra, Lucas Powille 76 4 76 6. Geo, Nicolòs Basilashvili de Feaz, 4, Lux, Gilles Müller 64 64 5, Ger, Misha Dverev de Feaz, sui. Henry Lathom en 64-64 7. Fra. Benoit Paire de Feats, ESP, Marcel Granoller 61-62 LL. Fra. Kenny Deschipper de Feats, WC. Fra. Nicolas Maut 64-75 UZB, Denis Domingue de Feats, LL. Ger. Yannick Maden 63 67, -67 0. Ad aprire il programma, nel primo pomeriggio, De Scheper e Favorito il tennista tedesco, ma il transalpino può cavalcare l'unico precedente. In stagione, a Montpellier, 64-63 De A seguire, Copi l'affronta il qualificato Gojovic. Non prima delle 18 il match di cartello, Paire, Goffin. Bilancio in equilibrio, 2-2, 2-0 Goffin in un contesto veloce. Paire, perfetto con tzifzi passe e granollers, punta a ribaltare le iniziali impressioni. Chiusura con estomine basilashvili. Programma Corte Central Start Zate 2-2.00 pm. QF, LL, Kennedy per VS, 5, Misha Dered. QF Marius Coppil vs. Q. Peter Gogiozik. Not before 6 2.00 pm. QF 7. Benoit Paire vs. 2. David Coffino. QF Denis Tomin vs. Nikoloz Basilashvili.